Buongiorno, ben svegliata. Grazie, caffè non ricordo, creo il 2007, algo así. Come conosciste a Marcello? Ah, sì, eh, ti racconto. Allora, a, Ge ehm, a maggio 2001 muore mio cugino in un incidente, io non conoscevo Marcello ma avevo conosciuto Demofilo Fidani, non so se hai mai sentito parlare, era un medium che stava a Roma ed era un medium che forse non era conosciuto perché, perché lui ehm, aveva la, la manifestazione delle voci senza niente, ok, ah, ah, sì. Sì, ah sì. sì, e nell'aereo, sì e non voleva che nessuno andasse che non fossero conoscenti persone che lui, di cui aveva la certezza che fossero persone serie c'era anche un cardinale lì Tanto... ah, sì, sì, sì, sì. Il cardinale mi ha detto, senti, mi ha detto um, sai io vengo qua tutti i giovedì e, e il mio autista crederà che ho l'amante perché io non posso dire che vengo da un medium. In una sessione certo. Esatto, con un medium. Dice se no mi, mi, mi scomunicano immediatamente. Ah, certo, poi figurati la mentalità è quindi io avevo sentito parlare di Marcello, però comunque era una cosa molto così, molto vaga. E allora che succede? Che dopo, nel 2002, mio zio, con un sorriso, un sorriso così strano, e io dico: eh, ma, ma scusa, io ti parlo sinceramente, ma con quello che ti è successo, come fai a ridere così? Per essere così felice. Eh, e lui mi dice: Ah, ma io, io te lo dico, sai, lui è, è stato un giornalista della Rai. E allora era, lui non voleva dire a nessuno di, di Marcello perché aveva il terrore che lo prendessero in giro. Che, sì. E quindi, eh, allora, lui eh, mi sì. ha detto: Io eh, no, giura di non dirlo a nessuno di non dire niente a nessuno e quindi io, io gli dico eh, guarda io non dico niente a nessuno però che cosa ti è successo io parlo con mio figlio alla radio io ti ho detto tu sei pazzo o cosa Mamma mia, che... <ride> e lui dice no no è vero allora che succede io compro immediatamente il libro di Marcello sì. sento la cassetta sì. E mi prende un colpo nel senso che mi rendo conto di una qualche verità. Quindi da lì gli ho detto: Ti prego, Lore, portami, portami, portami. E, e lui finalmente, nel all'inizio del, del 2004, chiede a Franco sì, se, se potevo andare, se potevo andare con, anche con la famiglia. E Marcello ha detto: Sì, sì, vieni anche con la famiglia perché si fidava di Franco e anche di mio zio, così quindi da lì ho cominciato a andare, stavo a Roma, Roma grossetto, Roma grossetto, grossetto Roma, poi dopo lui ci ha preso in simpatia e poi dopo mia figlia è stata poco bene, la figlia grande perché è morto improvvisamente il mio primo marito e allora lei ha avuto eh, tanto, il mondo è pieno, vero? Del Masaiat, è pieno il Masaiat. È un albergo a 5 stelle super pieno, Francesco. Come diceva Marcello, quando alzi un dito tu stai toccando il, il sedere di qualcuno. E niente, così è cominciato, dopo anche mia mamma veniva, andavamo, andavamo tutti. E mia mamma ci aveva una gran simpatia per Marcello, lui pure, perché lui parlava, noi andavamo anche fuori della sessione, quindi raccontava, raccontava, raccontava, sai, a tutti quelli che hanno perso i figli, non è che gli interessavano i racconti, gli interessava della radio, no? Con loro. Io, sì, Io Io per fortuna non avevo un grande problema, era solo l'interesse per, per questa cosa, no, perché, eh, quando è, è, è perché quando si è lì di persona è difficile trasmettere l'esperienza perché quando si è lì di persona è fatica anche da immaginare c'è cioè la radio che ti risponde Marcello, le sessioni le ha in un locale speciale, in su casa? sì, sí, in un locale in un locale che eh, era affittato da, dai Pagnotta, cioè lui siete stati a casa sua, sì. di sotto c'era il garage sì. dove parlavamo, dove parlavamo e chiacchieravamo, aveva delle radio vecchie anche così, delle così, poi si andava a piedi camminando, 5 minuti da casa sua era un posto dove si... come se fosse un magazzino. Okay. Il portone non era sulla strada, c'era per entrare... Prima si passava in una specie di... Era, era buio, sì. Non ho capito se era come una, una volta in passato, era come il dietro di una pizzeria, sai dove facevano... qualcosa così. In questo portone, si entrava, c'erano prima. Eh, due, due stanze almeno, ho capito, ho capito. e c'erano delle stanze dove lui aveva tutto quello che gli serviva per fare ipnosi: specchi, cose strane. Eh, guarda, quindi capisci che io ero sempre lì a ascoltarlo, cioè io stavo lì ipnotizzata proprio. Esatto. Dove <ride> praticare la ipnosi è poco conosciuto in Marcello, quasi tutto il mondo Piensa que solo hacía lo de la radio, pero sí, lo de... sí. él era, era bueno, era muy bueno haciéndolo, ¿no? Ah, incredibile, y se ha ha dicho que yo no soy molto ipnotizzabile e. <risa> <risa> e doveva faticare. Sí, yo l'anno scorso he conosciuto aquí un, un ipnotista, un medico ipnotista, mi ha detto. Chi ti ha fatto l'ipnosi in Italia? Eh, ma io non, tu non lo conosci, non lo conosci? No, dimmi il nome. Marcello Baci, eh, mio amico. Io lo conosceva. Sì, ha detto siamo, abbiamo fatto i corsi di ipnosi insieme. Non ho capito se era in Italia o in Inghilterra, credo da qualche parte, insomma. No, Marcello también praticava molto la mesa, ¿no? la messa parlante. Sì, sí, sì, sí, come no lì c'è stato mio marito e mia figlia grande hanno detto mai più si sono avute una paura tremenda <ride> sì. perché marcello ha detto che al, al tavolo vengono possono venire anche entità un po più basse sì, e dice che a lui gli fanno i dispetti gli, gli tolgono il cappello gli davano come così una botta in testa <ride> il cuore che hanno tirato a mia figlia, vedi? Ah, ecco Tutti. Che ci ha regalato Marcello sì, sì. Noi, io ce l'ho rosso quello lo sai? Ah, sono felice che vi ha regalato vi ha regalato, sì, sì. una a me sì, una, sì. e una a Raul uguale al tuo, però era rosso era sì, rosso. sì, bene, bene sì. ah, come fanno non lo so Mamma la, prima, la prima volta che mi è capitato, io mh, ero, ero nel, non alla sessione ero nel suo garage Ah, okay. e allora era, era la prima volta che mi è successo in, all'interno delle visite fuori sessione eravamo lì, io con la bambina le fa, la facevo disegnare perché a lei faceva simpatia Marcello e lei disegnava e noi parlavamo e allora dovevo sai, alz, alzare e abbassare una, una sedia una sedia da studio okay. eh, che okay. sai che si, si gira e, e si alza si abbassa, allora quella sedia la, la, la, la poggio di traverso, e, e mentre io ero lì che giravo, cadono due pietre verdi del peccione? Sì. No, dal nulla, ah, della beh. nada. Questo mia figlia ha detto che gliel'ha gli tirato in faccia, praticamente questo qua, cioè le è arrivato dal nulla sulla faccia, allora adesso quando er eravamo considera 60-70 persone in questa specie di stanza enorme, no? con tutte le sedie e loro davanti, quando eh, eravamo lì sembrava il mercato del pesce, perché cadevano a porti ovunque e la gente si buttava per terra a raccoglierli, è mio, è mio, no è mio! Era, era quasi, io, dice, io dentro di me onestamente dicevo che cavolo di rispetto per queste cose, però cosa vuoi, la gente era proprio sessionata. Sì, sì, sì. Poi eh, senti, mia figlia piccola, che quindi aveva 4 anni, 5 anni, un, una volta che non c'era nessuno, non, eh, nella stanza delle sessioni, nello stanzone, noi parlavamo vicino alla radio e lei era tra le... 70 sedie sai, 50 dipende da quanti servivano ogni volta era seduta nel mezzo di tutte queste sedie vuote a un certo punto c'era anche in visita da Marcello uno che aveva avuto un figlio che era morto in mare e purtroppo perché questo figlio faceva um, come si chiama, raccoglieva i coralli i coralli e non si è più trovato, eh, poverino, niente, è stata una roba triste, però eh, praticamente lui, lui eh, materializzava sempre cose di mare, no. ha detto che anche una volta una come si chiama? Una stella marina, marina viva. Ti ricordi che ci aveva raccontato Marina? Mm. Sì, non l'ho conto sì. Marina che, che, la, che, che è caduta la stella marina, ce l'hanno raccontato quando siamo andati. Sì, sì, sì. Cioè, deve essere perché mamma. Eh, io, io credo che uno, uno se o gli prende un infarto o dice: Vabbè, ci credo. Ma sì, perché non puoi fare altrimenti? Cioè. Sì, a un certo punto sento ding, e mi giro e era caduta da sotto la sedia dove era la bambina. Eh, una conchiglia. Ma... Che ce l'ho, ve la posso far vedere, ma come volete, insomma. E cade questa conchiglia e il padre quindi si gira e dice, ah sì, hai visto mio figlio, ha confermato che lei ama il mare il padre, il padre non era più, sembrava non aver più nessun dolore di questo capito, perché lo riempiva, un altro un giorno gli è arrivata una rosa addosso, una rosa fresca e, e poi non so mi ricordo, mi pare la, la radio eh, gli ha detto vai a casa e vedi che manca, qualcosa così, una frase del genere perché l'aveva presa dal giardino di casa sua a 80 chilometri, 100 chilometri le aveva portato. Al giornalista svizzero gli ha materializzato un, un braccialetto nella mano. Direttamente nella mano? Sì, direttamente nella mano che si è sentito sì. male ma questo me l'ha detto Marcello e eh, io non l'ho visto, però di Marcello ma io sono felice di raccontare perché è sempre stato chiuso no, dentro di me perché io non capisco dove sono le migliaia di persone che erano lì dove sono? Perché non parlano? Boh non lo so dove sono finiti anche mio zio stesso lui dice: No, non voglio raccontare, mi prendono per matto. Ma che ti frega, sei vecchio, dico scusa, no. che ho vissuto in prima esperienza tutto questo, sì. nonostante tutto ancora rimangono dentro la mentalità della paura dell'essere giudicati o creduti, o chissà che cosa poi alla fine. Sì, perché non lavora più alla RAI, è quasi in pensione, che cosa vuole? Certo. Perché lui. Lui voleva fare una trasmissione sul mistero. Però gli hanno detto: no, insomma, anche Marcello c'era, Marcello ha detto: guarda, eh, ti, ti vogliono solo distruggere. Così lui diceva. Però uno secondo me si deve provare. Ecco, eh, si arrangiano chi gli altri, chi non. Tanto guarda <ride> I credenti e i miscredenti sempre sono esistiti. Marina también è medium. Sì, sì, sì. Sì, sì, perché lui ha detto che è diventata medium dopo che lui le ha fatto l'ipnosi per guarirla da, credo, la depressione post parto. E Marcello, per quello che ho leído e visto experimentaba rodeado de un grupo de, de amigos sí, estaba Luciano Capitanes, Silvana Pañolta sí. sí, sí, de amigos, sí, sí Hay investigadores que decían que Marina no estaba como apartada pero no es así, ¿no? Marina siempre estaba con Bachi en las sesiones Sí, siempre, ¿No? El, al lado de él, sí, ¿no? siempre al lado io, sempre, io ho sempre visto così voleva Marina vicino e voleva persone che impedissero a Marina di a dare in alla radio in, in, mi ricordo una volta che, che lui si è girato e ha detto presto, presto tiratela su, che gli stanno prendendo il corpo, sbrigatevi Ui, mamma. e allora un amico diceva su, su Marina svegliati, svegliati <ride> desperta, desperta <ride> quindi Può darsi che quando c'era Capitani, può essere che Capitani era attaccato a Marcello e magari Marina era un po' più in là. Io ricordo una vez la voce de, eh, Sono la, de, la radio, sono l'avvocato Capitani. Ma... Yeah, hola, come stas? Perché le voci se parecían, le voci della radio, a le voces in sí, vita. Sí. Come le definiresti le voci? Allora io ho sentito mio padre una sola volta che ha detto lui, Luisa Luigi era la sua voce, ecco eh, era la sua voce, era la sua voce anzi con una, la stessa tonalità di quando è buffo chiamava mia mamma che non so sai magari aveva un problema e quindi aveva una voce un po' come dire sbrigati ad arrivare c'è questo problema Franco mi ha detto di dirvi lui ha detto che nel due, tra il 2001 e il 2002 non mi ricordo bene c'è eh, eh, Alexander ha parlato alla radio e poi gli hanno detto se poteva parlare dentro il medium natalino okay. quindi lui ha detto sì eh, parlo, ho detto per me è un, un grande peso rientrare in un corpo che Alexander non gli piace stare sulla terra <ride> quindi le, le due voci sono state date a, al tecnico Gullah Daniele sì. Gullà Daniele, Goulas. Daniele Goulas, che ha visto che le vo la voce è la stessa con l'unica differenza che dalla radio non ha le corde vocali e dalla, da Natalino sì. Ecco. Perché Gulà ha fatto molti, molti studi su Marcello, e cioè il lavoro di Gulà era anche investigativo: eh. sì. gli mandavano le voci, a detto, anche dalla Russia per trovare magari chi era la per, per riconoscimento delle sì, sì, de voci. voci. Io tengo questi due libri, che stanno scritti uno per Luciano Capitani Silvana. Y el otro por Silvana. Eh, ¿Marcelo estaba de acuerdo? ¿Estaba conforme? Silvana explica en una de las páginas que Marcelo eh, falsificó unas fotos de los espíritus. Y que los espíritus castigaron a Marcelo, lo dejaron sin voces durante un tiempo. Y Marcelo se arrepintió de haber falsificado las fotos y Marcelo le dijo a sus amigos... Lo siento mucho, he manipulado unas fotos. Y entonces las voces, cuando él se disculpó, las voces volvieron a la radio. Pero esto que lo raconta, Silvana. Silvana, en libro. Uh -huh. sí, él eh, estaba de acuerdo, pero yo soy una letra sobre el título y sobre algo escrito, pero no sé absolutamente nada. Yo, debo decir la verdad, yo... Mm, credo a Marcello credo alle cassette e onestamente credo a Franco ma a nessun altro io sapevo che c'era qualcosa del libro che non andava bene allora Franco mi ha io anche di Franco mi fido molto Franco mi ha detto eh, qualcosa loro hanno sbagliato qualcosa di falso hanno fatto nel libro, hanno, ha detto hanno sì, sì, sì, senza specificare a chi. Ah. Sì, ha detto, so che c'è una lite soprattutto per il titolo, okay. perché Marcello si è arrabbiato enormemente per il titolo, però anche ho sentito io, credo Gregorio, che in una cassetta c'è cioè Gregorio che parlava, della. però parlava non dalla radio, ma dal corpo di Natalino, quel medium di Roma, Okay. che faceva l'incorporazione okay, okay. è lì che senti la stessa voce alla radio e nel corpo okay. Gregorio gli dice guardate okay. voi, voi avete fatto quella lite per il libro si okay. gli dice così e poi parla ovviamente senza la radio è molto più facile e gli ha detto noi avevamo promesso perché Marcello dice voi mi avevate promesso che vi facevate vedere alla televisione mi avevate promesso grandi eh, grandi risultati e lui ha detto sì ma è penetrata è penetrata la rabbia l'invidia eh, lo potete ascoltare la spiegazione, non mi ricordo bene, insomma gli ha detto sono penetrate queste emozioni negative, per cui se noi vi avessimo dato più evidenza, questo sarebbe stato addirittura un male, quindi non facciamo più niente e, e Marcello mi ha detto io sono stato molto stupido, ho fatto qualche errore. Non riconosciuto l'errore che ha fatto, però poi dopo sono venuti a Sì, sì, certo, certo. Loro dicevano, dicevano proprio le parole, me le ricordo io. Dio permette questo. Dio permette questo per aiutarvi. una lezione di vita in qualche modo, no, Francesca? Sì, sì. Sì, sì, sì. <ride> sì un aiuto, un aiuto per chi ha perso le persone. Per, per far sapere che ci sono, che stanno bene, come anche dei suicidi gli hanno detto che non è vero, come dice la Chiesa, assolutamente. Le vostre religioni sono tutte false, io me lo ricordo questa frase, <ride> è terribile, terribile. <In> e le sessioni li accompagnavano i figli a volte? Allora, forse nel passato sì, io non l'ho mai visto. Marcello, ti ricordi che quando siamo andati a incontrarlo, sia la prima che la seconda volta, ci ha raccontato che era sempre molto triste per il fatto che i suoi figli non abbiano voluto proseguire il suo cammino? Allora, il io lo conoscevo, veniva sempre a pranzo il figlio Marco, un figlio ha, no? che è una persona molto carina, però lui diceva io di questa roba non ne voglio sapere. Che cosa mi hanno raccontato che praticamente nel passato… Eh, i Pagnotta, gli avevano detto non ti preoccupare per tuo figlio, per il lavoro, perché lui non sapeva, Marcello è, ha fatto, è andato male il, il suo negozio, gli avevano promesso anche un appartamento per il figlio, perché Marcello ha perso quasi tutto, che sappia io avevano una montagna di soldi e di proprietà, e praticamente poi gli hanno detto, non ti preoccupare per tuo figlio, ci pensiamo noi, gli diamo un appartamento e, gli e con tutti i nostri amici gli facciamo avere un lavoro. Okay. E poi non hanno fatto niente. Ah, ecco. Sì. e allora Marco ha detto, io non ne voglio più sapere. Certo, Gian era poco predisposto, in più figurati dopo questa delusione ancora di più. Sì, sì, grande delusione perché poveretto, insomma. Es Hay un personaje que es... Sí. Yo lo, yo lo, sí. yo lo conozco porque lo he visto en algún documental hablando de Marcello y también he leído algún texto de él hablando de Marcello y parecía un experto en, en Marcello, pero es un hombre extraño, ¿no? Sì, allora guarda, lui sicuramente è un esperto, perché quella storia che perché l'ho scritto, lui era uno che da giovane trasportava missili, missili dall'Europa al Medio Oriente e conosceva un sacco di gente e dice mi sono molto pentito, ho fatto un gran brutto lavoro da giovane. Vabbè. Questo anche mio marito che lui cerca fa sempre l'investigatore, cerca, cerca e ha trovato delle foto di con dei personaggi che erano diventati noti per fare traffico di armi. Gianni Quinto mi ha detto sta facendo un macello perché loro vogliono fare la truffa ai danni di Marcello, vogliono fare la truffa per eh, trasformare il centro studi in un... far pagare le persone, in un business. In un business. Allora lui non stava più avendo le voci, eh, Marcello non voleva più fare, fare le, le serate, le sessioni. E mi ha detto che lui si sentiva stanco, stressato, no? Perché, eh, dice, viene gente dal, in aereo, spende e se non mi vengono le voci io mi sento un grande disagio, non voglio più farlo. E così loro, il gruppo dei eh, Festa, eh, Amerigo Festa, tu, tutti, tutti loro hanno cominciato a dire no, devi continuare. E, e allora eh, gli hanno detto, Festa gli ha detto guarda ricevo messaggi dagli spiriti sul cellulare. Hanno cominciato così troverete credo nel 2007 una cassetta dove lui, Marcello chiede alla radio eh, per favore eh, Amerigo riceve i messaggi sul cellulare ditemi se sono veri o no loro non rispondono e a un certo punto dicono dov'è Amerigo? allora Marcello ha concluso che era una risposta affermativa, cioè che dice, cioè dove, secondo lui è come se avessero detto di sì, e continuavano questi messaggi al cellulare, dopo sono passati con i messaggi um, al, su Skype, Marcello un giorno mi dice, mi, mi arrivano, guarda guarda mi hanno fatto vedere che gli, gli spiriti scrivono su Skype, ma perché quando comunicavano col computer, okay. loro andavano con il computer a casa di Marcello okay. e gli facevano vedere, guarda che gli spiriti ci stanno scrivendo. Marcello mi fa leggere i messaggi, mi dispiace non li ho, perché non potete immaginare, scritte e poi c'era, basta con questo sfanculamento. Oh. Ora voi mi dovete dire, Ma se dal Masaya usano questi termini no, no, no allora io gli dico Marcello tu non puoi credere a questo vale. e lui mi dice eh ma è possibile lui era capito era anche molto ingenuo purtroppo eh, e ma quindi è con le voci nella radio si era agganciato probabilmente a questo una speranza. Sì. allora io gli ho detto senti io adesso eh, scrivo a Skype in Lussemburgo e gli dico che c'è un ipotetico fantasma che ti scrive e ti prende in giro e lui ha detto va bene io scrivo a Skype gli dico il nome del, dell'utente Skype che era non me lo ricordo Grosseto qualcosa, Grosseto così e gli dico ricevono queste cose e così gli ho detto mi potete vedere chi è e loro mi hanno detto, viene da un posto concreto, ma non possiamo dire niente perché deve essere il, il preso in giro, come si chiama? Il Deve essere Baci a, la vittima, esatto. la vitima, a, vitima, a tele, telefonare. E Marcello non, non ha telefonato e dopo c'era sempre questo amico eh, ami, ehm, Gianni Quinto che mi chiamava. Basta, basta, dobbiamo farli finire, finire con questa broma. Anche mio marito l'ha trovato, che c'era una famiglia trasferita a Grosseto che faceva il finto fantasma di un hacker informatico e niente. Però alla radio gliel'hanno detto di non fare così, gliel'hanno detto, anche a gliel'hanno detto loro molto con amore dicono bisogna evitare di fare cose mh, sbagliate ecco e questo la conferma è che Marcello un giorno mi ha detto pensa io non ne posso più perché io non, non voglio più sapere di fare se sessioni e non voglio più andare al centro ha detto e allora io ho detto Marina senti ma voi vi fidate di lui e Marina mi ha detto lui è come un figlio per me è stato qui con me tutti questi anni a tenermi la mano. Devi sapere che io andavo in trance e gli tenevo la mano e tenendogli la mano anche lui andava in trance. Vero o non vero? Boh, non so. E poi quando ha tirato fuori dalla bocca la statuetta sì. ha, com ha cominciato, faceva sì. <ride> Ma no, per favore, ed era grande questa statuetta? No, no, così, così piccola, piccola che la puoi tenere in bocca. Esatto. Come una cingoma, praticamente. Sì, piccola, poi... e tu, tutti, tutti, uh, la, la materializzazione nella bocca. Io insieme vino la polizia a prenotare... Sì, sì, sì. Lo stavano sì. buscando, no? Sì, sì, sono andati a chiedere le informazioni, sì perché non, non era la polizia normale, come si chiama, yeah. è, una, è una polizia speciale di investigazione, come i servizi segreti, ecco, eh, yes. italiani. Ma immagino lo spavento che si è preso. Eh sì, poveretti, no? erano, erano tristi, io li ho chiamati, non ho chiesto come va, eh, così, non so, non, non mi ricordo neanche bene perché... Perché io era molto tempo che dicevo, guarda Gianni Quinto a Torino mi dice che queste persone sono un po' disoneste, loro non volevano credere perché Marina capisci dirmi è come un figlio. Sì, Per, per un anno, allora, quando loro hanno fatto l'esperimento che eh, hanno staccato la corrente dalla radio Sì, nel 2004? Sì, eh, loro per, per, molti, per molti mesi non sono venuti più gli spiriti hanno detto, non fate questo! Se <ride> <ride> Mamma mia! Sì, Ma per, per quasi un anno credo, non mi ricordo i mesi e a, sì, andavamo da Marcello a trovarlo è lì quando, quando mia figlia ha ricevuto la conchiglia, ah, la okay. goccia. Sì. Andavamo a trovarlo, il centro era vuoto e parlavamo, parlavamo, raccontavamo. E le radio erano coperte di plastica. Okay. E loro sulla plastica creavano un olio profumato. Addirittura. Una cosa da cadere per terra: questo olio profumato. Sì, che mi hanno detto, mi ha detto Franco è lo stesso che delle volte si trova, si sente a, a Lourdes, qualche posto così. Dai. Io ho... Ma utilizzava da solo questo quest olio? Sì, sì, sì, tutto, sì, sulla plastica io ho un pezzo di scottex, ho passato sopra, l'ho messo in una sca, scatolina di plastica e ancora dopo 13 no, anni, 15 anni profuma. Ma pensa È raro, è molto raro. Non lo so, perché Franco ha detto io non c'ero. Io posso immaginare che loro, d'accordo Marcello ovviamente, hanno messo questa voce come un altoparlante dietro la radio, qualcosa. Può anche può essere, perché non è troppo, troppo strano. È successo anche con altri media, eh, sì. con frasi di film. È come se magari le entità potessero prendere qualcosa che già esiste, che già è stato creato nella materia okay, sì, e sì. trasportarlo in una registrazione. Come se fossero apportes, anziché materiali però di voci. Cioè quando sono capaci di prendere un fiore e portarlo da un posto all'altro, magari possono utilizzare voci di film o di altre cose già esistenti e trasportarle più rapidamente. Può essere come, come dite voi. Io, allora, Franco mi ha detto che l'unica certezza se è vero o se è falso è il software di Gullah. Mm. Perché se ha le corde vocali è falso, se non le ha è vero. Chiaro. Chiaro. Cioè la, la voce è troppo chiara, troppo chiara per me. rispetto alle Però... Eh, io ho sentito anche frasi molto molto chiare quindi tutto è possibile l'unico io ricordo eh, da Marcello quando io gli ho detto ma mi sembra quasi falso no? ho scritto perché è troppo chiara la voce lui eh, era mo erano molto tristi loro mi hanno detto sì perché i francesi quindi lui cercava sempre lui diceva io ho questo fenomeno io non so da dove viene, desidero che gli scienziati vengano qua a vedere e a dirmi da dove viene questo fenomeno, e io dico, cosa dici Marcello, non credi nell'aldilà? Non lo so, oh, <ride> già non lo so. Non dubbio da solo, renditi conto. Sì, e diceva, io non voglio, eh, non voglio essere preso per uno che fa i tarocchi, ah, per diceva, perché io sono... Sì, sì, sì, il Cicap e il Vaticano non, non ha voluto ecco qua. perché il Cicap non ha voluto? Perché ha detto che hanno rovinato Gustavo Roll. Eh. Non so se voi lo avete sentito dire, sì. eh. Eh, gli avevano proprio messo in piedi una truffa a Roll per fare vedere che era falso. Eh, che cioè è. Marcello mi ha detto: il Cicap fa così, non è che si limita a eh. verificare. No, no, después te ataca y te Claro, ellos quieren, quieren demostrar que es falso. Sí, sí, sí, también con trufa. No, Exacto. No, no. Quisiera también, Francesca, confirmar algo que ya sabemos, que es que Bachi no acepta dinero. No, niente. Nunca, ¿no? Mai, nunca. Mai, mai. Io Yo, por toda la historia de la hipnosis, eh, proprio non era modo gli ho detto almeno ti posso invitare a pranzo certo. dovevo dovevo invitavo il figlio e la moglie del figlio allora fidanzata dicevo per favore convincete vostro padre venite perché io non io, io, gli, ho, io gli ho detto marcello lui si è convinto solo così non è per restituire il favore della, della cosa ma è perché almeno abbiamo modo di fare due chiacchiere senza tutta quella montagna di gente intorno gli ho detto almeno a tavola facciamo un po' di chiacchiere normali così e, e quindi lui accettava così e abbiamo fatto almeno una decina di volte io gli ho detto Marcello senti com'è la tua vita quando non fai le sessioni e lui mi ha detto sono sempre qua Com'è la mia vita? Sono sempre qua, ha detto. Non aveva altra vita fuori. Ha detto, tu, tu cosa pensi? Mi ha detto, cosa pensi? Non so, penso. Ha detto, sì, sono qua, mi parlano. Marina adesso come sta? Eh, Marina, insomma, porina, è depressa. Lei dice, sai, ho passato 62 anni con lui e... È... Dice però è sempre qui, è sempre qui, però non basta. Lei lo sente Marcello? Sì, sì. Lo percepisce, sì. Lo, lo percepisce, però ha detto lo percepisco ma non ho nessun fenomeno, sì, non sì. è che c'è niente. No, sì, no, sì. Sente la presenza. Sente la presenza sempre. Guarda, anche Franco mi dice prova, prova, dai, prova. Può darsi che un giorno qualcosa capita, però io che ho qui la, la radio come quella di Marcello gli ho detto Marcello io voglio provare cosa devo fare, dice no devi mettere un filo di rame lungo nell'uscita nell delle onde corte, non so, cioè gli amici della radio dicono che dobbiamo capire che è difficile comunicare e c'era questa storia delle 26 antenne trasmittenti che loro avevano dovuto mettere in funzione per poter parlare alla radio di Marcello ah, e, e nell'altro lato? ellos? si, sì, nell'altro lato, sì. tienen radios, no? <ride> praticamente sì, 26 sì, sì. antenne dell'aldilà, giusto? Sì. l'equivalente di 26 antenne perché dice che noi non, dice, non riusciamo a spiegare bene Cosa? Perché loro sono fuori dal tempo. Io per sentire mio cugino una volta ho dovuto allungare il tempo. Per sentire, perché se no parlava così. E allora l'ho allungato e dopo si sentiva bene. Eh, per, perché loro dicono che hanno difficoltà. Loro, una volta di là devono imparare a parlare nel, dentro il tempo. E quindi gli può salire questo problema del così. A lui gli hanno detto che era la reincarnazione di Tutankhamen, eh? Ah sì? Wow. Sì, a Torino, ho chiesto la conferma ancora a Marina, ho detto Marina, senti, mi ridici questa cosa? Lei ha detto sì, gli hanno materializzato la statuetta di wow. Tutankhamen dicendo ecco, questo eri te. Wow, che interessante! <ride> Eh, però è stato un, un dono veramente sì. un, un dono parlare con te oggi. Quindi, grazie di cuore per la tua disponibilità. Eh, speriamo di risentirci, ma di rivederci, magari in Sardegna, Francesca. Sì. <ride> grazie. Tiempo de Misterio, un programma para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com, En busca de la verdad.